Ciao a tutti, oggi prepareremo il Danubio Pandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manidobba, uovo, latte, zucchero a velo, burro, zucchero, cacao amaro, aroma di brioche oppure aroma di variglia, lievito di birra, sale e crema Pandistelle. E per spennellare tuorlo e latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. Reazioniamo il bimbi per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina, lo zucchero a velo, l'uovo, il burro, il sale e l'aroma di brioche. Ed azioniamo il bimbi. Per 4 minuti in modalità spiga l'impasto è pronto dividerlo in due, in due parti uguali adesso aggiungiamo il cacao nell'altra parte di impasto e facciamo impastare per due minuti in modalità spiga l'impasto è pronto trasferiamolo in una ciotola Copriamo i due impasti con pellicola trasparente e riponiamoli in forno spento per almeno un'ora. L'impasto è ben lievitato, dividiamo ogni impasto in otto parti uguali. Dopo aver diviso i nostri impasti, adesso li andremo a farcire con la crema stelle. Creiamo un incavo. Chiudiamo bene e continuiamo così per tutto il resto dell'impasto e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno con apertura a cerniera imburrata ai laterali. Lasciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il Danubio che è ben lievitato. Adesso andremo a spennellare col tuorlo d'uovo e un po' di latte. Decoriamo costelline di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-30 minuti circa. Il Danubio è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dalla teglia. Danubio pandistelle. Grazie e alla prossima ricetta.